Grazie Presidente. Come è già stato anticipato nella, in tutta la discussione, eh, questo è un provvedimento che vede eh, la, la maggioranza, del Movimento 5 Stelle, favorevole anche perché la, la proroga delle, dei concorsi era stato già oggetto di un provvedimento da parte di questa di quest'Aula se non ricordo male e quindi insomma, non vediamo quale possa essere il problema nel fare ovviamente questa richiesta che è sempre stata anche da noi sostenuta, integrata ovviamente anche con la questione dei eh, concorsi interni che eh, ovviamente come abbiamo eh, compreso eh, hanno avuto una, un iter molto complesso all'interno di questa amministrazione e certamente quindi come era stato già anticipato nella precedente mozione, eh, il consigliere insomma, Di Palma ha cercato di ricostruire un po' le problematiche che abbiamo trovato e quindi in coerenza con questo nostro diritto noi siamo assolutamente favorevoli a... Eh, consentire e ovviamente quindi a richiedere che possa avvenire una proroga delle graduatorie vigenti sia interne che esterne ed eventualmente anche eh, soprattutto con un intervento normativo che possa eh, appunto, eh, definire e perimetrare meglio eh, tutta questa eh, vicenda. Quindi voteremo eh, come Movimento 5 Stelle a favore di questa mozione. Grazie.